E ciao a tutti ragazzi, siamo nella puntata che non ha bisogno di presentazioni, non mi ricordo neanche più a che numero siamo. Oggi però una puntata un po' particolare, un po' particolare perché andremo a vedere 5 studi che a detta mia sono i migliori fra quelli che mi sono arrivati. Siete curiosi? Andiamo, ma prima sigla! E cominciamo allora subito con Paolo di Disco Milk che mi manda il suo studio, ok? Lui praticamente cosa fa? Registra, compone tutto, ok? Poi manda tutto a mixare e poi tutto a masterizzare, quindi si serve di due studi diversi in base a quello che necessita, ok? Qui lui compone e basta diciamo. ha ah, 53 anni, io sono stracontento, strafelice che mi seguono anche persone adulte e mh, magari avviate da molti più anni rispetto a me in questo ambiente. Mi dà veramente tanto merito questa cosa qua e si vede signori insomma che è nel gioco da parecchio eh, qui è la sua postazione con le sue krk di controllo due rack diciamo invidiabili veramente invidiabili e eccolo qua si può vedere meglio vediamo se posso zoomare un pochetto. Il sintetizzatore vero, ragazzi, della Korg, voglio dire. Cioè, non so se queste robe qui noi ormai siamo abituati a vederle tutte su quando si fa produzione, tutte stilizzate a plugin. Lui ha tutta roba vera. Cioè, sei, sei strainvidiabile. comunque. Assurdo. Molto figo. E capisco anche la scelta del mixaggio fuori. Perché questa è proprio una postazione da guerra per creare musica, ok? Però non è adatta assolutamente al mix e neanche al mastering. Quindi è, è giusta la tua scelta di poi andare fuori qua dietro vedo anche tra l'altro un nastro queste robe qui raga sono proprio storiche, assurde veramente un tuffo nel passato che mi farei stravolentieri io non mi intendo tantissimo ragazzi di questi sintetizzatori, per molti produttori molti che tra l'altro mi seguite siete tutti produttori, secondo me per voi questa roba qui è veramente oro colato e insomma ti aggiudichi secondo me ehm, il posto fra i migliori 5 di, di questa reaction ok grandissimo, bravissimo, buona musica continua così che, che andate forti il secondo si chiama 100% Rav Scusatemi se non pronuncio bene i vostri nomi eh raga ma Allora vediamo cosa ci offre Allora lui ti ho messo solamente perché ho letto nella mail che stai aspettando di cambiare casa per rendere tutto meglio Perché secondo me vedendo le foto hai un potenziale assurdo ma veramente grosso Però in questa collocazione messo così rende poco Ok quindi non, non sembra eh, stra professionale ma hai tutte le capacità per diventare Ok e probabilmente già lo sei eh? Però anche l'occhio vuole la sua parte Brutto detto così ma questa frase Fidati che se vuoi fare Di questa passione un lavoro Devi, devi considerarla Quindi, Ora capisco che a, ne, nel, Nella tua situazione Devi comunque sia sì, adattarti ok A quello che hai a disposizione Però quando cambi casa punta tanto anche all'estetica Ok senza tralasciare ovviamente La qualità Allora mi è piaciuto un sacco come hai organizzato La cabina di registrazione quindi nella zona praticamente che ti conduce al bagno se ho capito bene eccola qua la vediamo è, è figa cioè non è lineare quindi non hai rimbalzi non è niente infatti mi confermi anche tu che registri molto bene qui è strana è stranissima ed è veramente carina questo credo sia eh, lo strumento scusami se, se tirerò un flop pesante credo che sia eh, la roba questa qui si usa quello che, che va adesso il vocoder credo sia quel discorso lì comunque come vedete ragazzi lui di attrezione satura ne ha e veramente potrebbe tirar su uno studio della madonna solamente che è ancora molto home molto casareccio ok qui si vede tra l'altro una bella collezione di dischi in vinile a livello di, di strumentale si è messo bene si è messo veramente bene mi raccomando casa nuova pensa anche all'estetica ok è l'unica cosa che ti voglio dire. Hai un grandissimo potenziale, sfruttalo. Puoi tirar fuori uno studio che veramente lo guardi e rimani a bocca aperta. Mi raccomando. Poi voglio vedere se, se aggiorni. Andiamo subito col terzo Atelier Studio. Vi ripeto, scusate se sbaglio i nomi, raga. Lui mi scrive che ha voluto investire nello studio. Si vede e hai fatto bene. È una strafigata assurda sta roba. Ste casse qui fanno paura, raga, veramente. L'unica cosa, c'è messo qualcosa fra l'una e l'altra? O poggiano a continuare? Tatto. Nel caso mettici qualcosina, un tappetino apposta, importante. La scrivania anche è una figata assurda, questa qui l'ho vista, non, non entrava nel mio studio per poco purtroppo. Mi piace questa scrivania da morire raga, veramente da morire, è, è una figata pazzesca. Fammi sapere come ti trovi, secondo me super bene. Hai tutto il controllo davanti e le macchine ai lati, credo sia la miglior scrivania per quando fai queste robe qua. E tra l'altro super umile tra, tra le queste casse, queste non so se sono verrei, le 7, la JBL per il controllo mono. Ci vuole sempre questo ti fa capire no che anche se è tutto hai bisogno del niente per capire se stai andando bene insonorizzazione dietro non bellissima ma secondo me molto pratica veramente molto pratica è una bomba mi piace mi piace ti ho voluto mettere nella top 5 perché secondo me il tuo studio è fenomenale grandissimo andiamo avanti con Gianluca che mi manda una postazione le luci fanno il suo effetto ma è da paura vi faccio vedere cioè io mi sono innamorato subito all'istante di questa foto qua bellissima raga poi il contrasto delle luci è proprio azzeccatissimo. anche lo schermo cioè non hai proprio non hai proprio tolto niente al dettaglio le piante agli angoli veramente fenomenale veramente fenomenale l'unica cosa che avendo due ascolti soggettivamente parlando avrei preferito due tipi di casse diverse ok non della solita catena però avrà il suo perché anche questa scelta io avrei preso due casse di due modelli diversi tutto qua abbiamo il nostro mitico Aston, lì nell'angolino per la registrazione, raga dai cioè, fenomenale, tu entri qua dentro e sei in studio, bello, bello ti invidio tantissimo, molto molto figo queste sono quelle cabine che si costruiscono che compri e monti su o l'hai fatta tu? Credo sia una di quelle cabine fatte apposta che costicchiano anche, fammi sapere nei commenti, molto bello raga, ovviamente ditemi anche voi qua sotto cosa ne pensate, non lasciate dire tutto solo a me, ditemi qual è il vostro preferito fra i cinque che vi mostro andiamo avanti vi presento l'ultimo che è di mid country super figo anche questo ci sarebbe qualche revisione secondo me da fare a livello proprio visivo cioè lo sapete che io sono fissato anche con l'estetica magari un'imbiancata de, del colore diverso poi non sono nessuno per dirti di cambiare colore eh, per l'amor di dio però ecco la scrivania qualcosa cerca di allestire il tutto in uno stile più accogliente anche all'occhio, ok? Comunque vi faccio vedere, anche lui è messo super, super bene. Che è entrato anche il divanetto. Ti invidio tantissimo perché il divanetto è essenziale. In uno studio, HS7 sui lati, a quel che vedo, cabina di registrazione. Super figo, veramente, cioè hai un ottimo spazio, dovresti, cioè eh, sì, l'unica cosa, cerca di rendere tutto un po' più carino alla vista, eh, io sono fissato su ste robe raga, perdonatemi. Cabina niente male a livello di registrazione, figo anche il fatto che hai il tetto storto, ti può aiutare con i rimbalzi, hai diversi microfoni tra l'altro vedo, eh, Neumann Road, la cosa più bella di tutti, che ti rende veramente pro, ma proprio pro, e ho scelto di metterti per questo motivo, è la tua acconciatura. Mi rispecchia molto, mi piace. E questi ragazzi erano i top 5 studio fra quelli che mi sono arrivati nelle mail. Fatemi sapere con un commento quale vi è piaciuto di più. Ovviamente se non siete in questo video sarete nei prossimi. Noi ci vediamo al prossimo video, è una roba, vi assicuro, fenomenale. Poi vedrete, seguitemi su Instagram che ne parlo già subito lì. Al prossimo video ragazzi, ciao!